Allora, intanto presentiamo il prossimo relatore. Beh, eh, devo dire che è stato un meraviglioso eh, dono conoscere eh, Filippo. Un dono perché è, non è solo un professionista ma ha un, un cuore straordinario, una passione per la medicina integrata e naturale veramente di eccellenza e quello che fa lo fa soprattutto con amore e è quindi un onore averti qua, dottor Filippo Bosco. Grazie. Grazie. Io sarò molto breve e molto pratico perché eh, di professione faccio il medico, l'anestesista, ospedaliero in una grande azienda eh, ospedaliera universitaria, Pisana. E quindi come sapete gli anestesisti eh, 4x4 deve fare subito 16. Ieri mattina ero in sala operatoria, sono arrivati e ho fatto tre interventi su quattro, i primi tre erano senza vena. Quindi arrivano in sala operativa senza vera. La prima cosa che fa l'estesista è mettere accesso venoso. Poi indubare e fare. Quindi cose semplici. Quindi, e poi vi dico, parlare dopo, il professor Spaggiari e il dottor Spattini cioè, diciamo che è veramente un, un onere gravoso. Io mi ero preparato una relazione molto più diciamo, lunga, però abbreverò per i tempi, per andare. Quello... E' il nostro primo medico, il primo medico per eccellenza, che circa 4.000 anni fa già ci diceva praticamente questo, come l'importanza dell'alimentazione, noi siamo quello che mangiamo e fate che il cibo sia la vostra medicina e la medicina sia il vostro cibo. E quindi S-Drive ci aiuta veramente dando delle indica indicazioni proprio in merito agli alimenti. E quindi come ha sottolineato anche eh, sia Giorgio, che ringrazio di ecco, aver organizzato eh, insieme a Manuela, eh, eh, che danno tanto amore a questa scuola, che danno tanto amore a tutto, a tutto quello che, che fanno veramente. E questo ce lo diceva anche questo eh, filosofo, siamo già nel 1800, che diceva che noi siamo veramente quello che, che, che mangiamo e che eh, eh, diceva anche che tutto ciò che viene introdotto nel nostro organismo non influenza soltanto il corpo, ma anche processi energetici, pensate, 1800, e anche processi psicologici e processi, pensate, spirituali. Un filosofo tratta anche quello, eh? Vediamo come, noi parliamo di tutto questo, di, di epigenetica, come veramente il pezzettino del nostro DNA viene definito, il cosiddetto gene, che costituisce l'unità un elementare in grado di trasmettere quelle informazioni da una generazione a quella successiva. E le proteine, in questo caso gli amminoacidi in particolare, come, eh, come diceva il dottor Spattini, sono essenziali, sono quelli che vanno a modulare, a, eh, diciamo così, sono coinvolti eh, eh, più in, eh, eh, maggiormente a quei processi biochimici e metabolici che fanno parte poi di tutta la sintesi cellulare. Epigenetica, inutile eh, ripeterlo sempre, ma eh, chiaramente l'epigenetica ormai la stiamo conoscendo e la stiamo, diciamo così, toccando con mano, quindi, quindi grazie a questo, a questo device. E vediamo come l'epigenetica, questa è una slide, una diapositiva ormai famosissima, come i fattori epigenetici vanno a incidere e a modulare tutto quello che è nel nostro DNA accentendo e spegnendo praticamente come diceva anche il professor Spagiari anche eh, per esempio le interazioni interpersonali le interazioni sociali e quindi lo stato sociale della persona la medicina integrata che qui chiaramente gli, amer, gli americani chiamano in, in alternativa e, e quindi i farmaci il nostro microbiota l'esercizio fisico lo sport ma anche lo stato finanziario delle persone, quindi influenza tutto questo, per non dire le sostanze chimiche, eh, radiazioni, virus, batteri, eccetera. Questo lo sappiamo. Passiamo a questo primo, caso. questo primo caso, che è una donna, mi sono preso degli appunti, ma eh, peccato che non l'ho scritto lì, ma non, non, eh, non era in, in considerazione, è una donna di 49 anni. Io mi occupo in azienda ospedaliera pisana. Due giorni alla settimana sono il referente per quanto riguarda la medicina complementare e eh, l'oncologia integrata dentro la breast unit. Due giorni a settimana, il lunedì mattina 8.14 e il giovedì mattina 8.14 c'è cioè un ambulatorio di medicina integrata. Con, eh, io vedo mh, ogni, ogni giorno vedo circa 10-12 pazienti noi si tratta lì eh, con agopuntura omeopatia si dice a bassa voce ultimamente anche in toscana e quindi integratori, nutraceutica sono un esperto anche eh, di funghi medicinali così dicono perché chiamandomi Bosco non potevo fare altro che chiaramente l'esperto di micoterapia per questo vi dico che a novembre a Pisa c'è un congresso nazionale della società italiana funghi Medicinali che io ho fondato e faccio parte con università italiane, quindi università di Pisa, università di Palermo, università di Bari, università di Bologna, eh, quindi università di Trieste, università di Torino, sono tutti centri universitari ricercatori e tra l'altro Perugia, New Entry, che ci sono dei fior, fior di giovani ricercatori che porteranno degli abstract e dei lavori molto particolari. Chiusa parentesi, e in tutto questo vedo donne eh, affette da tumori, eh, specialmente la mammella, essendo una breast unit, e questa è una, eh, una, una paziente di 49 anni, con all'anamnese aveva quindi una, eh, un intervento chirurgico per un quadrante superiore esterno della mammella destra nel 2015, che viene da me per eh, stanchezza, quindi eh, astenia, palpitazioni, ansia e soprattutto dei disturbi di sonno. Innanzitutto, vi dico che è una donna che ci tiene molto alla sua salute, non fumatrice, alimentazione molto curata, quindi prodotti biologici, quindi non si fa mancare nulla nella sua dieta, quindi però fa una scarsa attività fisica e fa un lavoro di grande responsabilità, un lavoro d'ufficio, perché è il capo di uno studio di commercialisti e vive tra l'altro in una zona industriale della zona conciaria, quindi tra Empoli e Pisa. Gli esami erano tutti nella norma, quindi la pressione arteriosa anche lì 100 su 70, aveva la frequenza cardiaca un po' aumentata, quindi 90 battiti al minuto, era frequente, però il polso eh, ritmico, il respiro era normopnoico, il peso, mi chiederete, 54 kg, perfetto, una donna di altezza 1,67, mi accusava una fame d'aria, la saturazione ossigeno specialmente nel periodo era periodo eh, Covid, era nella norma in aria 97%. Per per cento. Vediamo come per esempio nella prima eh, panoramica che vediamo qui, riassuntiva, risultavano essere diverse problematiche, indicatori di supporto, di sistema, come per esempio interferenze delle resistenze muffe, spore, virus e questo è molto importante una disbiosi quindi molto importante quindi degli stress ambientali come per esempio come vediamo qui delle sostanze chimiche idrocarburi pensate la, la persona di Tena nel eh, comprensorio conciario eh, dell'Empolese Santa Croce San Miniato perché conosce la Toscana e allora e anche radiazioni e dei marcatori quindi notiamo anche molti marcatori antiossidanti il valore di supporto in questo caso vedete 91 eh? e il valore normale sappiamo benissimo è che è da 1 a 19 questo ci deve fare ragionare ma in particolare non mi dilungherò sulle vitamine Vediamo che eh, come eh, le vitamine, l'alimentazione, questi integratori sono molto importanti, no? sia perché eh, la riboflamina va a, eh, aiuta nella trasformazione del cibo in energia eh? e, e come una carenza del genere si porta via poi un'altra un cosa, per esempio come è importante anche nella pelle. Quindi eh, nei, nei capelli, ma per quanto riguarda anche la formazione dei globuli rossi, va bene? E poi della vitamina B9. Okay? Anche qui sintesi aiuta molto e eh, alla base della sintesi delle basi azotate che portano poi anche queste qua alla formazione degli acidi nucleici, quindi e alla sintesi eh, cellulare. Vediamo anche come gli antiossidanti, era segnalato, diciamo, il selenio e la sod. Questo è il quadro dopo ben quattro mesi. Vedete che cambiamento radicale. Ecco, per rispondere subito prima all'approccio integrato, no? ora, il Professor Spaggiari mi onora sempre delle sue <ride> parole, io sono... Come dicevo ieri sera, io ho fatto medicina e chirurgia perché da grande volevo fare l'acupuntore. Io a 16 anni ho avuto questa idea, eh, frequentavo il liceo scientifico, vidi Luciano Ondere che ospitava i primi medici cinesi, mettevano gli achi. Cosa passa eh, a 16 anni eh, nella mente di un ragazzo, di un giovane? Mi in mente io farò il medico perché bisogna fare medicina e chirurgia per mettere gli achi. Io sono un medico che tratta l'energia, tra l'altro, in azienda sfera pisana è l'unica che nel protocollo aziendale. Attenzione, questo è stato riconosciuto se non valorizzato come io vorrei: un'anestesia integrata senza uso di oppiaci, oppioidi e antidolorifici su pazienti che sono risultati allergici veri. Io non faccio eh, eh, eh, tutti questi farmaci. La gestione del dolore viene soltanto con l'elettroacupuntura e omeopatia e basta okay? con risultati straordinari ormai più dice, di 100 casi cosa che ho portato questo lavoro in un congresso di senologia a maggio della rete toscana ed ero l'unico medico integrato che parlava di queste cose è responsabile della toscana oh, grazie Grazie. non mi fate emozionare è il responsabile per dire eh, della, eh, della, della rete della medicina integrata per chi conosce la Toscana Elio Rossi famoso opera, era lì presente C. Cioè, Filippo meno male che ci sei tu a rappresentare la, la, la, la, la medicina integrata e grazie dico sì perché io non, non esco ancora fuori dal sistema sanitario nazionale proprio per questo perché ognuno di noi che lavora lì e dobbiamo dare testimonianza come all'ultimo vi farò vedere come mi sto muovendo questa è una novità che Giorgio non sa con dei neurofisiologi eh, eh, proprio sulls drive e questo è, è, è il risultato di, di, di, di tutto questo quindi agopuntura in, que, in questo caso ma soprattutto la detossificazione se vedete all'inizio c'è sostanze chimiche, idrocarburi elettrosensibilità quindi è il sistema quindi il microbiota io devo andare lì a lavorare a sbloccare tutto questo come quindi con, una medicina, con un approccio integrato quindi va bene alimentazione ma va bene anche tutti gli integratori che sono segnati e vediamo che cosa ha fatto la signora quindi al controllo diciamo dopo quattro mesi si nota un quadro clinico nettamente migliorato il valore di, di supporto come vediamo è sceso a 27 dal precedente valore di 91 gli indici di resistenza sono stati completamente azzerati, con una forte diminuzione degli stress ambientali, un aumento della capacità dell'organismo ad adattarsi agli stress ambientali. La paziente riferisce, perché poi il, noi dobbiamo calare, come si è detto stamattina, il, il, il report di S.D.I. sulla paziente, sia raccogliendolo, affinandoci, con l'anamnesi e per questo ci serve per fare diagnosi ma la diagnosi la fa il medico come si è detto stamattina ma poi quando vado a fare il controllo io devo calare tutto questo sulla persona cosa mi riferisce questa persona e anche con dei, degli altri report clinici la paziente riferisce di sentirsi bene di non sentire più la stanchezza di prima e anche migliorata la sua qualità del sonno e in altre parole mi dice mi sento rinata quello che la paziente, vi dico, ha messo in pratica in tutto questo, oltre a quello che faceva prima, quindi, come vi dicevo, cura moltissimo la, la sua lamentazione, ma non bastava. Sono stati dei supporti nutrizionali, integratori, nutraceutici e anche comportamentali che hanno aiutato l'organismo stesso a reagire, a cambiare e adattarsi ritrovando così un nuovo equilibrio interno. Noi non facciamo altro che con la medicina funzionale andare a dare dei mattoni, un aiuto. Non siamo dei guaritori noi. Io dico sempre ai miei pazienti, il vero medico è il paziente che si prende cura di se stesso, come dicevano gli antichi medici orientali. Quindi la cosa importante è il suggerimento che ci ha dato S-Drive, noi dobbiamo interpretarlo calarlo nella, nella persona che abbiamo davanti e questo sta alla, alla nostra preparazione, alla nostra cultura ma anche alla nostra passione con cui facciamo questo, questa nostra professione, aiutare l'organismo ad adattarsi meglio a questi, a questi cambiamenti altro caso, molto, molto più breve una sora di clausura viene da me perché telefona la madre superiore, perché il giorno prima precedente, la stessa suora di clausura sempre tumora la mammella quindi conosceva il centro. Tutto mi telefona dicendo: Dottore, Suor Lucia, così chiamiamola così, è stata sgridata dal reumatologo che lavora accanto, me la porta accanto a me, quindi in ospedale di Pisa, perché essendo a rischio di osteoporosi, questa. Que questa suora non, e lei secondo il, no, il, il collega non assumeva la, questa terapia Basate, te vitamina D eh, e calcio, loro danno so so solo quella e quindi la suora di clausura no non, ha, non ha detto nulla quindi mi telefono alla madre superiore e dico venga da me lo studio e faccio l'S drive vedete l'S drive quindi vedete che tutto sommato è una persona che sì, il metabolismo de de degli zuccheri Le suore fanno biscotti, fanno cose buone Quindi l'alimentazione è quello Però il problema che veniva da me è questo problema del sistema muscolo-scheletrico La sintesi proteica Vabbè, questo si può essere tutto Ma soprattutto, vedete i minerali? Mancanese si dice bor Allora, io devo ammettere, ammettere la mia ignoranza Quindi, grazie all'S Drive Grazie a Giorgio che con col suo amore e col suo modo di fare un giorno si presentò nel mio studio con la valigia provalo, provalo devi provare e me lo lasciò e dopo qualche giorno io telefonai caspita, attiviamolo lo prendo subito grazie all'ESDAV io ho scoperto il Boro. io non lo conoscevo perché all'università a noi non ce lo fanno chi di voi sa il Boro? ora, chi ha studiato e chi ha fatto la, la scuola di alta di, di alta formazione più lo sanno addirittura Ross spaggiare, più, più conoscono queste cose in naturopati che i medici. E questa è, è, è, è la gravità. E allora che cosa facciamo noi? Vedete, io vado a vedere cosa fa il bolo. Il bolo va a regolare il metabolismo del calcio a livello delle, delle paratiroidi. Le paratiroidi aveva un ormone parotideo altissimo e una calcemia altissima. Perché cosa fa? Una deficit di boro mi va a stimolare praticamente le paratiroidi, le paratiroidi innalzano chiaramente il paratormone che va a prelevare il calcio dai denti, dalle ossa e lo porta in circolo. Con questo risultato, a voglia che noi, il collega dava calcio e, e, e la vitamina D, a cosa serviva? Allora, un integratore per rispondere alla giovane collega. 15 euro una confezione, boro, ok? Normalmente i valori sono da 3 a 9, 11 milligrammi al giorno insieme al del calcio e del magnesio perché tra l'altro ha voglia di dare magnesio ma il boro ti va a regolare anche lo l'assorbimento del magnesio è importante anche questo, ok? Risultati quali sono? Eccoli, e li vediamo insieme questa è una e una mock, con il collega dicevamo che non ha visto mai una, cambiare una mocca dando col calcio e con la vitamina D grazie all'S drive devo dire che è cambiato perché vedete che, chiaramente vedete il T-score due anni prima, 12 novembre 2002, la stessa donna eh? quindi non c'è trucco, non c'è inganno meno 1.8 e, e il totale meno, meno 1.3 vedete questo è di quest'anno il 29-4 c'avevo quello intermedio ma ho profittato direttamente per portare quello l'ultimo vedete come è migliorato addirittura il, il femore sinistro è tornato nella norma e il collo, che è quello più soggetto era più, più soggetto a fratture è notevolmente migliorato sapete cosa ha detto il reumatologo quando ha ecco l'ho sgridato e ho fatto bene perché così è servito, è migliorato lei essendo suora di clausura chiaramente, non ha, contro... non ha detto nulla, capito? è questo, è quello io non so che dire, dice che accanto a me io devo dire io che il boro dovrebbe introdurre il boro in queste pazienti, altro caso del boro sempre, non l'ho portato e poi finisco, eh. e... Un primario di, di, di neurologia, mi presento un caso per, uh, per sottoporre agopuntura, dolore e spasmi, un 84enne ma portato bene, un industriale di Pisa che non si muove da casa, eccetera. eccetera. Dice, Puoi fare agopuntura? Sì. Mi sono fatto dire, ci sto mandando tanto magnesio ma non succede nulla, Fagli esame del sangue. Abbiamo fatto dai ma anche il poro. Gli abbiamo aggiustato le cose. Sai che sta meglio, ora cammina, non ha più dolore alle gambe. Stessa cosa, vai a vedere se l'ipercalcemia è, è, è tutto lì. E lui, anche lui, gli ho Primario di neurologia, ha detto ma, Carlo, lo conoscevi tu? E il boh, dice no, non so così, è grave questo. E se drive, mi ha colmato questa mia lacuna, eh? l'ho confessato. Caso molto semplice, per riallacciarmi al tema di, di domani, che io sto scoprendo ora, questo nell'ultimo anno, e sto collaborando con il Dipartimento di Neuroscienze per il suggerimento di creare in azienda ospedaliera un centro interdepartimentale di medicina integrata. Subito questo capodipartimento mi ha corretto, e dice Filippo, non, è, non dobbiamo chiamarla integrata dobbiamo chiamarla alternativa perché integrata suona male no, suona malissimo alternativa chiamiamola complementare quindi stiamo lavorando a un progetto in azienda, un centro interdipartimentale che non serva soltanto la senologia ma a tutto l'ospedale per quanto riguarda la medicina quindi complementare per tutti e stiamo lavorando su neuroscienze perché loro sono fautori della meditazione sul fall mindness. Quindi portare tutto questo in oncologia sarebbe, io ho detto: pensate, persone che con un approccio integrato, complementare, prima di fare la chemio e stradarli lì, fare un approccio integrato, quindi mirato quello che ci aiuta a fare. Eh, perché io, essendo un agopuntore metto gli aghi e non ne metto tanti. Perché io ho avuto una scuola con Van Ki, ho avuto una scuola con il professor Taitù in Vietnam, ma sono stato in Vietnam pochissimi aghi, come dice Gianmac Espí, il francese, il più grande acupuntore europeo che noi abbiamo. Così io ho trasportato quello, l'ho integrata nella medicina funzionale. Io non sono il fautore del multivitaminico, per me funziona male. L'esempio che posso farvi è quello di un direttore d'orchestra, no? se comincia a suonare tutti, eh, tutte le note tutti gli strumenti non con il suo tempo stabilito si forma un grande minestrone un bailamo, non si capisce nulla e così è l'integrazione con gli amminoacidi giusti e una medicina di precisione con le vitamine e poi che ci deve essere una corrispondenza clinica con altri noi dobbiamo fermarci solo all'SDive l'SDive ci dà dei suggerimenti poi noi li dobbiamo approfondire con altri strumenti che noi medici clinici abbiamo finisco con questo caso vedete? Molto spesso vi ritroverete, paziente, specialmente nel post-Covid ora, emozioni e sonno. Le emozioni sono degli ottimi integratori, ma possono essere emozioni dei veleni, tossine potentissime. Per esempio la gioia. Secondo voi la gioia cos'è? Una grande vitamina, no? La paura, una tossina bestiale. L'odio, una, una tossina paurosa. L'amore cos'è? L'amore è tutto, è quello che muove il mondo e tutte le cose, quindi è un anti è, è, è un antiossidante per eccellenza, senza amore non c'è niente, c'è la morte. E dove agisce l'amore? Dove agiscono queste, queste vitamine, queste superfood? Vi dico subito: questo è il, il report, no? Vedete, un report tutto sommato che diceva 70 gli potevo dare questi integratori, glielo date, no? però questi integratori come funzionano? Ma senza quel tenere e quelle emozioni, questi funzionerebbero poco. Allora noi, che cosa ho fatto? Grazie all'agopuntura, ci sono dei punti Shen in agopuntura che aiutano, aprono, calmano la mente, si chiamano quintessenza. Eh? Oltre a quello meditazione, preghiera, il perdono. Io andando a scavare, perché poi il, medicino, il medico integrato deve fare anche da psicologo, psichiatra l'ho perché non mi piace, ma psicologo. Quindi il medico integrato cosa fa? Vado a scavare questa donna, anche lei, tumora la mammella, eccetera eccetera, prende di tutto, possibile, ma già io ho pulito tutto, è da anni che ci sono, è arrivata all'Essedravia perché voleva, ma dottore ho sentito parlare, lei parla sempre questa cosa facciamolo, è uscita dal mio studio privato piangendo, sapete perché? Perché lei vive da vent'anni a casa separata dal marito, il marito su e lei giù, lo odia completamente, ecco le emozioni, il, allora io che ho detto, gli ho segnato due superfood l'amore e il perdono senza perdono non ci può essere amore gli ho detto prima viene il perdono e poi l'amore ma perdonare non in maniera cristiana proprio in maniera perdonare farlo veramente dare col cuore è un'energia che muove tutto io gli ho detto se lei non fa questo non, si, non ci riuscirò dottore, non ci riuscirò mai quando riuscirà a fare questo verrà da me perché io non illudo le persone, se no veramente il primo illuso sarei io. Io gli darò gli integratori, gli farò tutt'altro. Lei sta meditando per ora. No, assolutamente non ama la suocera, la odia. L'odio è qualcosa di pazzesco. Capite cosa vuol dire? E le emozioni giocano un ruolo fondamentale. Peccato, peccato che non mi posso fare... Eh, ci vorrebbe una relazione vera su questo l'epigenetica c'entra pure con, con, eh, eh, con, eh, con l'emozione è importante con la neuroplasticità e vediamo che la neuroplasticità grazie agli ultimi vent'anni con, eh, con la risonanza magnetica funzionale ci ha fatto scoprire l'amigdala ci ha fatto scoprire la corteccia funzionale e come cambia per esempio questi sono due studi finisco uno studio praticamente sui tassisti lo lo lo londinesi è più, è più eh, diciamo quello paradigmatico di, di, di, di, di questo studio sono praticamente, dice che eh, questo studio dice che praticamente hanno studiato per due anni studiano i tassisti londinesi due anni per avere il patentino per guidare il taxi a Londra perché devono memorizzare tutte le strade e tutto c'è un cambiamento a livello della dopo due anni. Vedete come il comportamento agisce in tutto questo, per esempio. Quindi, poi un altro studio, per esempio, sempre sul il, eh, mettendo eh, diciamo in pratica delle azioni antistress, portano a una riduzione praticamente del, eh, eh, a livello delle tossine a livello dell'amigdala dell quindi migliorano e eh, riducono il rischio cardiovascolare e questo è documentato ma la cosa più bella è sui telomeri conosciamo tutti i telomeri che cosa sono e la lunghezza del telomero finisco davvero è proporzionale alla longevità della cellula quindi più lungo è il, il telomero più sana è la cellula più efficace funziona la telomerasi che va a ricostituire e a riparare questi telomeri e più c'è il fitness globale di tutta, di tutta la cellula e noi, è la longevità lì è il new age che va lì i telomeri e sono lì le porzioni distali di ogni, di ogni comnosomo come li troviamo? questo è praticamente degli studi se li andiamo a vedere sono degli studi che vi dico tra l'altro questo e chi l'ha fatto non è un medico non è un neuroscienziato ma sono dei psicologi che si aprono anche loro all'epigenetica e, e scoprono l'epigenetica le, le, vedono che hanno visto questo studio questo studio che eh, il primo è eh? eh, lo studio praticamente su una popolazione di mamme che eh, o accudivano praticamente, avevano uno stress continuato, cronico, nell'accudire i propri figli portatori di handicap. Hanno visto in questo studio praticamente l'accorciamento di questi telomeri che era valutato praticamente a meno 13 anni di vita. Pazzesco! Vedete lo stress che siamo sottoposti oggigiorno noi, è pauroso, questo è uno stress, quindi uno studio sul, sullo stress, eh? e, ecco qua la grandezza di circa 13 anni di invecchiamento, cellulare, è questo lo, lo, lo studio di, di, di quelle madri. Vedete come, e nello stesso studio c'è scritto anche, è, ed è scritto come la gestione dello stress incide inversamente praticamente sull'accorciamento, sull quindi l'allungo, ma soprattutto praticamente sul buon funzionamento della telomerasi. Quindi gestire lo stress è importante. Ecco per questo negli ultimi mesi vi sto muovendo con un gruppo di neuroscienziati proprio per portare la meditazione e Full Mind dentro l'ospedale, in pazienti che sono sotto stress. E vedere, lui mi ha detto, lui è un capo di dipartimento, quindi è un'università, mi ha detto, Filippo, con me sfonde una porta aperta. Siamo in due, dico, sfondiamo il portone, professore, allora. Vi lascio con questa frase e basta, che per me è fondamentale. L'ho tradotta anche in italiano così tutti la possiamo memorizzare meglio. Non è più forte delle specie che sopravvive né la più intelligente che sopravvive, ma è quello che più si adatta al cambiamento io penso che con l'alimentazione e con l'aiuto di S-Drive e con l'amore che noi soprattutto possiamo mettere e dobbiamo mettere nella nostra professione possiamo fare veramente, possiamo dare a questa umanità il meglio grazie, spero di essere stato utile Grazie, complimenti, grazie, grazie di cuore.